Bentrovati da Gerardo Paterna per ReTV, TV. Eh, oggi altra intervista. Abbiamo in studio. Fabrizio eh, Segalerba, Presidente del Consiglio Nazionale FIAIP, nonché Presidente della FIAIP Regione Liguria, giusto? Ciao Fabrizio, Ciao. grazie per essere intervenuto. Bene, allora Fabrizio eh, poniamo le, le consuete eh, tre domande, essendo insomma vestendo un po' un abito istituzionale, eh, qual è la percezione del mondo politico nei confronti della categoria degli agenti immobiliari? Quanto siamo percepiti? Siamo percepiti non moltissimo. E quel poco che abbiamo, io lo rivendico con forza ed orgoglio, secondo me lo si deve a FIAIP, all'azione che FIAP ha fatto in questi ultimi 6-7 anni. E... Purtroppo nonostante il settore immobiliare rivesta un'importanza strategica per il nostro paese, il 20% del PIL dell'Italia è del settore immobiliare, nonostante che l'80% degli, degli italiani possiedano una casa, il settore immobiliare è sempre visto come un qualcosa un po' comunque ai margini. Effettivamente invece il settore immobiliare è trainante, L'Italia, in quelli che sono stati i suoi momenti di maggior successo da un punto di vista economico e sociale, è tutto era partito comunque dal settore immobiliare, che è un segmento molto ampio. All'interno di questo credo che il, la figura dell'agente immobiliare sia un ruolo preminente, sia un ruolo importante, dal quale non puoi prescindere, perché è un attore protagonista del mercato immobiliare. Va da sé però che noi in questi anni, in questa professione che comunque non dimentichiamo che è normata solamente dall'89... Non siamo riusciti, un po' per colpa nostra, un po' per miopia del legislatore, a far passare l'immagine di quello che è l'agente immobiliare e della figura centrale dell'agente immobiliare. Perché l'agente immobiliare è colui che è veramente al polso del mercato, al polso della situazione, che conosce tutti i vari aspetti. E guarda che ha delle dinamiche straordinariamente importanti questo, perché il settore immobiliare riguarda sì pezzi dell'economia, ma anche spartiti. Della, di quello che è la vita sociale di tutti i giorni perché noi abbiamo bisogno della casa per vivere ma abbiamo bisogno degli uffici dove lavorare, delle fabbriche, de... quindi è immenso quello che è il, il settore immobiliare e qui la figura del mediatore, la figura dell'agente immobiliare è una figura importante che purtroppo non è così percepita e devo dire che su questo le associazioni di, di, di categoria hanno fatto, stanno facendo un percorso secondo me importante, ma dobbiamo sicuramente rafforzare e accrescere quella che è la figura dell'agente immobiliare come portatore di conoscenze. Secondo te è, è chiaro che rispetto ad altri Paesi, parlo degli Stati Uniti per esempio, la nostra categoria sposta pochi voti dal punto di vista politico ed è anche vero che il settore immobiliare è vero che è un settore trainante per l'economia eh, italiana, ma in realtà è rappresentato da tantissime sigle, parlo anche ovviamente degli amministratori di condominio, dei costruttori, Cioè ogni categoria ha la sua sigla di rappresentanza e questo, eh, genera poi il, diciamo, la famosa divide d'impera, impera, no? quindi voglio dire in realtà c'è un numero molto ampio di soggetti di voti, se vogliamo, anche legati al settore immobiliare, ma c'è una rappresentanza molto, molto frammentata. Secondo te in questo ambito è possibile immaginare a, ad una super consulta che coinvolga anche le altre eh, associazioni, da ANCE in poi? voglio dire? La frammentazione c'è, esiste purtroppo se me lo concedi è un po' farina del nostro sacco, cioè caratterizza e rappresenta quello che è il nostro paese, noi siamo frammentati in tutto, non esiste neanche più solamente la triplice, si è frammentato sì. anche quello. Quindi sicuramente è un po' una degenerazione della nostra formamenti. Io credo che, sono d'accordo con te, che sarebbe sicuramente opportuno andare verso una direzione di maggior unione per far percepire quello che è il peso del, del mercato immobiliare. Eh, non è facile, noi ci stiamo provando, sai, la consulta delle, de, delle associazioni, associazioni inter, sì. immobiliari, eh, proviamo a lavorare su quelli che sono i punti che ci uniscono, più che quelli che ci, che ci allontanano, eh, però indubbiamente il, il settore è molto variegato e è, è auspicabile sicuramente quello che può essere una, quantomeno l'apertura di un tavolo di confronto e di dialogo tra le associazioni che compongono il settore immobiliare. Credo che davvero sia arrivato il momento per, per iniziare non a parlarne, ma iniziare a costruire qualcosa. Eh, parlavi di consulta eh, so che eh, state facendo eh, finalmente eh, diciamo così cose insieme alle altre due associazioni eh, in merito per esempio alle banche, alla riforma del 3989 eh, cosa, cosa ci puoi dire su questo tema? A che punto siamo? Ma Su questo c'è unità di intenti c'è un rinnovato spirito di, di, di coesione la volontà di di fare qualche cosa assieme. È evidente dai, che ci sono degli aspetti che, da un punto di vista eh, professionale, per noi possono essere veramente devastanti, per quello che è la nostra professione, ma che possono degenerare per l'intero mercato. Cioè, la presenza degli istituti di credito non è che siamo qui a voler fare la caccia alle streghe perché arriva. Io non avrei nulla al contrario se domani la Fiat decidesse di fare Fiat real estate, ma è un operatore del settore, che entra nel settore immobiliare e si confronterà con quello che è il settore immobiliare, ma se lo fanno gli istituti di credito, da una posizione di egemonia, da una posizione dominante non è la stessa cosa, perché quello vuol dire comunque una deriva oligopolistica del mercato e non è il valore aggiunto che porta un nuovo competitor, è una Limitazione di quello che sono le regole è un qualcosa che va oltre quello che è la normativa, la legislazione vigente, che viene comunque superata. Io non posso intermediare il mutuo, però la banca può vendere la casa. La stessa banca che nello stesso tempo vende il mutuo, che sa quanti denari ha questa persona sul conto e tutto il resto. Dai, ci ripetiamo sempre certo. le stesse cose. Ma sembra veramente paradossale l'aspetto che FIAP, la, la, la consulta presenta emendamenti. Da a tutte le forze politiche, viene riconosciuto formalmente che è esattamente così, che rischiamo una deriva, ma nessuno si muove. Io, come Presidente di FIAI Liguria ho scritto una lettera aperta a tutti i parlamentari della nostra regione, dicendo, signori miei, il problema degli istituti di credito va regolamentato, va normato all'interno del settore immobiliare. Mi hanno risposto tantissimi, hanno detto tutti che ho ragione, poi non ti dico dalle mie parti cosa si dice a, a chi ha sempre ragione, cioè, eh, so. sì, <ride> ho ragione d'accordo, però qui non ci si muove, non ci muoviamo perché? Perché ci sono poteri forti, c'è la grande finanza che veramente i, i, interviene in maniera, in maniera pesante, perché questo non si, non si capisce perché gli, gli emendamenti presentati da FIAIP vengono apprezzati, vengono approvati, vengono portati in commissione e improvvisamente arriva l'alto lato del governo e ci fermiamo tutti. E allora questa è una limitazione davvero di un problema grande, è una limitazione della volontà del parlamentare quale rappresentante del popolo. Certo, beh, la situazione direi da quanto complessa. I prossimi passi quali saranno in questa direzione? beh sul, sul discorso banche FIAIP non si ferma. Noi abbiamo portato avanti questa battaglia, la stiamo combattendo prima da soli, poi in, eh, eh, assieme alle altre, alle altre associazioni e noi ci crediamo, crediamo che veramente rappresenti una deriva e rappresenti un qualcosa di negativo. Per la collettività e quindi le battaglie non, non le fai se le vinci, le battaglie le fai perché credi nella giustizia di quello che stai facendo, quindi andiamo avanti. Bene. Buon lavoro su questo. Grazie. Allora ehm, vabbè, il perimetro, diciamo, di, di operatività dell'associazione l'abbiamo eh, esaminato. E entriamo un po' nel merito invece del, del lavoro dell'agente immobiliare perché l'associazione è bene che ci sia, ma va anche supportata, deve anche essere accresciuta in termini di competenze. Qui torniamo un po' eh, di fatto nell'agire quotidiano dell'agente immobiliare che poi è associato e quindi è la vostra base di riferimento. Tu cosa cambieresti nel modo di? lavorare dell'agente immobiliare. L'agente immobiliare, e te lo dico da agente immobiliare, da chi è sul campo tutti i giorni, deve cambiare oggi, deve fare uno sforzo importante da un punto di vista culturale. Eh, fatto salvo, quelle che sono le basi la terza età delle, delle, del mediatore, del mediatore essere super partes, ma noi oggi non dobbiamo spaventarci dal, dal volerci caricare di responsabilità, noi dobbiamo trasferire comunque quello che è il valore aggiunto che dà l'agente immobiliare, dobbiamo rendere un servizio di qualità e dobbiamo ap aprirci a quelle che sono le nuove sfide del mercato immobiliare. Le nuove sfide del mercato immobiliare significa comunque eh, prendere per mano una persona e accompagnarla a quello che è il definitivo e magari anche qualche cosa oltre sembra una, una frase fatta le solite cose che si dicono purtroppo però nella realtà tutto questo non avviene e dobbiamo in questo secondo me agire da professionisti nel senso io vado a valutare un immobile o so fare il mio mestiere o non lo so fare se so fare il mio mestiere devo dare quello che è la giusta valutazione la giusta valutazione è a prescindere, non posso farne a meno, quando mi sono preso in carico un immobile a un valore, a un prezzo di 70-80 mila euro in più rispetto a quello che vale, ma che cosa me ne faccio? Che cosa me ne faccio? Ho fatto un gran danno a me, al mercato, al proprietario, a tutto il resto. Allora su questo noi dobbiamo essere in grado di imporre quello che è la professionalità dell'agente immobiliare. Ma è chiaro che questo non posso farlo io, non puoi farlo tu, dobbiamo farlo tutti assieme. E chi non si adeguerà a questo avrà perso la sfida. E noi dobbiamo dirlo anche con forza di chi non è in grado di fare in maniera qualitativamente elevata, con professionalità, questo, questa, questo mestiere, questa professione. Dobbiamo, do, dobbiamo dirlo, perché abbiamo bisogno di, un, di uno sforzo, di un, di un salto in avanti, di un livello qualitativo decisamente più alto, perché altrimenti le sfide del domani con i competitor che abbiamo di fronte le perdiamo. Secondo te questo passaggio può venire anche attraverso eh, diciamo così l'instaurazione di un programma di eh, formazione e aggiornamento obbligatorio per gli agenti immobiliari? Sì. See che se ecco. non c'è l'obbligo sappiamo che noi siamo bravissimi sì, a dribblare dici, no? però vedi c'è questo aspetto, l'obbligo con l'obbligo lo facciamo, però con l'obbligo significa non basta quello, perché allora io faccio il convegno ti do i crediti formativi tu arrivi dieci minuti dopo che hai iniziato firmi, ti metti in fondo il cellulare, dormi eh, aspetto la chiamata poi vado a prendere il caffè, questo che l'altro poi alla fine riesci, rifirmi hai il credito formativo eh, d'accordo, ma probabilmente hai assimilato lato davvero molto poco, c'è certo. eh, bisogno di credere in noi stessi, di credere in quello che è il futuro di questa professione e di essere consapevoli che il nostro è un ruolo sociale anche, è un ruolo importante, quindi dobbiamo essere professionisti, dobbiamo saper dare qualche cosa, ma da dare un livello qualitativo decisamente superiore, allora Va bene il credito formativo, va bene l'obbligatorietà della formazione, ma lo sforzo deve essere quello nostro, di ognuno di noi, uno sforzo in coscienza, morale, culturale. Quasi etico, qua. etico assolutamente. Ma si può insegnare sì. l'etica secondo te? Si può apprendere. Si, si può apprendere, non so se non si, si può insegnare. <ride> Va bene, va bene. Diciamo che chiudiamo così, eh? magari poi approfondiamo in, in un'altra un occasione. Volentieri. Allora, tempo, tempo scaduto, ringrazio moltissimo Fabrizio Segalerba, presidente del Consiglio nazionale FIAIP eh, e presidente FIAIP Regione Liguria per essere intervenuto. Grazie. Grazie mille, Fabrizio. Quindi, da Fabrizio e, e da Gerardo, eh, un saluto a tutti gli amici di RTV. Eh, ci vediamo in occasione della prossima intervista. A presto.